Ci stanno le tigre online Tu uh, che condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Maximi Che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è, è un bre Matalo, matalo Camperon dietro la crew per uh, iscriverti al canale Maximi Su Youtube uh, Se si citite di più uh, fallo go, pure tu Perché non uh, le tisciti Ma ma stare sempre un in più e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un'esclusiva che è già stata portata da dark glitch e centurion 81 però è un'esclusiva nostra diciamo di noi tre di noi ex team glitch che comunque continuiamo a collaborare e, e niente vi portiamo questa esclusiva allora per fare questo glitch ragazzi abbiamo bisogno dell'auto che vogliamo duplicare, una qualunque custom, una qualunque auto di bennis una lgrh 8 da sacrificare quante più ne avremo quante più duplicazioni potremmo fare e abbiamo bisogno di un amico questo glitch ragazzi si svolge nella base operativa i requisiti come vi ho già detto sono una lg retro custom, o una qualunque auto di bennis, una lg rh8 il centro operativo, un amico e dobbiamo essere presidenti del Motorcycle Club ragazzi quindi a questo punto ragazzi una volta usciti dalla base operativa l'unica cosa che dovrà fare il vostro amico è salire in macchina con voi caricare un'attività recente eh, qualunque sua attività recente e nel momento in cui staremo entrando nella base operativa che le porte della base operativa saranno aperte schiaccerà doppio tasto ps come avete visto nello schermo in alto a destra andrà ad avviare questa attività recente e rimarrà sulla schermata nera scusate la poca coordinazione delle clip ma non l'ho girata io quindi è poco coordinata non, diciamo che non l'ho modificata molto e a questo punto ragazzi una volta che sarete nella base operativa e il vostro amico sarà nell'auto fate bene attenzione a questi passaggi io l'ho messo in slow motion ragazzi per farvi vedere che, eh, che cosa dovrà succedere voi dovrà, dovrete premere il tasto triangolo sull'auto e non appena riuscirete a salire sull'auto il vostro amico che sarà in schermata nera dovrà cancellare il messaggio come andremo a vedere adesso cancellerà il messaggio, premerà nuovamente doppio tasto ps mentre noi staremo entrando in auto e accetterà via gta online e poi uscirà mentre noi staremo accelerando per uscire dalla base operativa a questo punto ragazzi il vostro amico rimarrà buggato nella base operativa come potete vedere non si vedrà lui nella, sua, nella vostra base operativa e eh, l'unica cosa che dovrete fare a questo punto è uscire dalla base operativa con l'auto e rimandare l'auto in deposito ragazzi per questo motivo ci serve il motorcycle club quindi a questo punto eh, rimanderemo l'auto in deposito andremo a caricare un'attività ragazzi perché questo passaggio servirà per far sbagliare il nostro amico dal momento che sarà frizzato quindi andremo in un'attività e dal momento che saremo in una sessione solo a inviti quando il nostro amico tenterà di unirsi a noi automaticamente gli compariranno due messaggi e il vostro amico ragazzi eh, dovrà unirsi da giocatori quindi gli compariranno questi due messaggi lui li accetterà ovviamente tutti e due e a questo punto sarà sbaggato, ragazzi quindi fate bene attenzione, vedete il nostro amico è invisibile dentro la base operativa e potrà muoversi liberamente dentro la base operativa quindi a questo punto noi andremo a rientrare dentro la base operativa e una volta che saremo dentro la base operativa andremo a fare la manipolazione ragazzi andremo a glitchare anche perché sì, finora abbiamo glitchato ma finora non abbiamo ancora ottenuto la nostra duplicazione quindi andremo ad eh, ottenere la nostra duplicazione in questo passaggio successivo quindi a questo punto il nostro amico che cosa dovrà fare è invisibile noi non lo vedremo in mappa ma lui dovrà dirigersi verso l'auto che vogliamo duplicare ragazzi quindi ricordate se l'avete al primo, al secondo, al terzo o al quarto qui in questo caso sono al sesto e al settimo posto mi sembra quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo scambiare mentre il nostro amico sta tirando sulla portiera la LG Retro Custom con la LG RH8 mi raccomando fate attenzione a fare questo scambio e comunque non sono sesto e settimo ma sono quinto e quarto mi sembra comunque siete voi che lo dovete ricordare questa cosa qui mm, a seconda di dove state facendo il glitch come vi dicevo il vostro amico dovrà sempre tirare la portiera perché come avete potuto vedere in video se non tirerà la portiera guardate il video più grande insomma se non tirerà la portiera automaticamente l'auto tornerà normale come è successo nel video quindi a questo punto passiamo al glitch andiamo a scambiare eh, le auto ragazzi quindi andiamo a scambiare eh, le nostre auto e quando avremo scambiato le nostre auto giustamente il nostro amico dovrà continuare a tirare nella portiera fino a quando noi non saremo usciti dal, dalla base operativa ragazzi quindi a questo punto andremo ad uscire dalla base operativa e eh, potremo fare il glitch quindi l'unica cosa che dovremmo fare al momento in cui saremo usciti dalla base operativa è eh, diciamo, salvare il veicolo che abbiamo appena eh, duplicato quindi una volta che siamo fuori dalla base operativa andremo innanzitutto a eh, chiamare il centro operativo mobile che comunque ci servirà per salvare questo veicolo ma prima ancora di, di, di, di fare questo procedimento l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare la LG che abbiamo nel, nella nostra base operativa allora in questo caso noi eh, vedremo la LG RH8 quindi andremo a chiamare questa LG RH8, la LG che noi abbiamo eh, diciamo sostituito e che il nostro amico comunque stava tirando la portiera, a questo punto può lasciare tranquillamente di tirare la portiera, ci porterà una LG RH8 ragazzi, perché giustamente abbiamo chiamato la LG RH8 e ci porterà la LGRH8 allora in questo video diciamo si aveva anche il glitch del teletrasporto quindi non è necessario ragazzi non è assolutamente necessario però se lo volete fare che magari vi aiuta a fare il glitch molto più rapidamente lo potete anche fare quindi a questo punto una volta entrati nel centro operativo mobile dove abbiamo al terzo slot il deposito veicolo personale, mi raccomando deve esserci il deposito veicolo personale perché non vi lascerà entrare se non ci sarà quello, se ci sarà l'officina non vi lascerà entrare con una macchina comune. Quindi a questo punto, una volta salvato il veicolo, rientriamo nella base operativa con la LGRH8 che apparentemente sembra una LGRH8, ma non appena entriamo nella base operativa la LGRH8 si eh, muterà in una LG Retro Custom. Si potrebbe pensare che qui la duplicazione sarebbe avvenuta, ma non è ancora avvenuta la duplicazione, ragazzi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risalire in auto. Risaliamo in auto. Non è necessario che il nostro amico venga con voi, però se vogliamo ripetere il glitch successivamente, eh, facciamo in modo che il nostro amico poi sia fuori con noi. E eh, una volta che siamo usciti con l'auto, ora andremo a salvare veramente la nostra LG Retro Custom. Lo so, è un po' macchinoso come glitch, però è efficace, ragazzi. Funziona bene, diciamo che va, va benissimo come glitch. L'unica pecca, ragazzi, è che dovete fare un po' avanti in tre. però, insomma, alla fine la duplicazione si fa, alla fine due sordi fate. Quindi non vedo perché non dovete fare questo glitch. Il glitch è abbastanza buono come glitch. Ci sono anche altri glitch. Io ho visto altri glitch di King Alex. Ho visto altri glitch in giro. Però mi sembrano un pochino più macchinosi. E poi, sinceramente, ho preferito portare questo. Perché comunque è una nostra esclusiva. E se permettete, Cristo Santo, la voglio portare. Sta cazzo d'esclusiva. E... e quindi ecco il glitch, ragazzi. Per ripetere la duplicazione dovete rifare lo stesso passaggio dall'inizio cioè uscire dalla base operativa il vostro amico dovrà fare via gta online cazzi e mazzi e tutto il resto tale quale come avete visto all'inizio del video quindi detto questo ragazzi il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video ciao belli